Salve a tutti, sono a Milano per il corso Professional Scrum Product Owner. Eh, abbiamo appena finito la prima giornata di questa formazione con otto persone. Eh, durante questa prima giornata abbiamo esplorato insieme eh, il ruolo del Product Owner, che cos'è un Product Owner, che cosa la differenzia da un Product Manager. Um, abbiamo costruito insieme Uh, quello che è l'Agile uh, Business Case uh, che vedete un po' uh, qui dietro, quindi abbiamo fatto degli esercizi uh, per creare la visione del prodotto, come questa visione può aiutare il Product Owner a prendere delle decisioni uh, quando uh, si tratta di ottimizzare il valore uh, del prodotto e uh, infine uh, come ultima cosa abbiamo visto uh, la teoria di Scrum uh, e uh, quali sono uh, le condizioni uh, che favoriscono l'empirismo uh, e che permettono uh, di risolvere problemi complessi quindi domani continueremo uh, con la gestione del Product Backlog um, il Release Planning e quindi in generale il secondo giorno è la parte più tattica, il primo giorno è la parte strategica. Eh, ecco, questo vi dà una, una, un esempio eh, di quello che eh, facciamo durante questi due giorni.